L'uomo nella vita senza pensieri, accompagnato dal vento, senza pensieri. Senza soffrire più, senza piaceri, l'uomo nella via senza paure. in un cielo blu, senza aquiloni. Mm. Non sa so dove va, non guarda intorno a sé, risposte non ne dà, e non chiede mai perché, e anche se lo Su sua onestà sta per il nostro agire Ma mi un po' quando sorride Quando mi guarda poi so chiudere gli